Carissimi, è la quarta domenica di avvento, in questa domenica la liturgia ci invita a guardare a Giuseppe, alla sua capacità, capacità umana, potremmo dire di trasformare le cose. Sappiamo che era un carpentiero, un falegnamo, e quindi si deve essere dedicato proprio nel lavoro artigianale e con la sua manualità. A prodotto dei manufatti chissà se avrà aiutato qualcuno a costruire delle barche come quelle che sono qui eh, mi piace stare qui in questo ambiente particolare in mezzo a questo mare attraverso questa passerella proprio per ricordarmi quanto grande sia Dio e quanti doni ci offra quanto sia bello il creato e quanto noi possiamo fare per migliorarlo per produrre qualche cosa di buono e di importante per la vita dei nostri fratelli e sorelle Giuseppe compiva tutto questo e faceva tutto questo con umiltà aveva cuore da un lato ecco, la legge di Dio e la rispettava con tutto se stesso, però univa al rispetto della legge anche la carità. Quando venne a sapere che Maria era incinta, il Vangelo di Matteo ce lo ricorda. Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Viene colpito, si sente, eh, direi un uomo così, eh, si sente ferito. È un uomo ferito e non capisce ancora quello che sta accadendo, però è un uomo buono vuole applicare la legge e quindi decide di ripudiarla in segreto perché questa donna questa donna non venga messa al bando, non venga offesa in pubblico ma poi ecco il sogno L'esperienza del sogno eh, gli insegna che deve andare ancora oltre, che deve capire che c'è un disegno di Dio su di loro. Lui ecco genera in qualche modo Gesù, non è, non è il padre, è il custode di Dio, del Figlio di Dio, ma lo genera con la sua fede, con la sua disponibilità, il suo sogno, è il sogno che gli dà un indirizzo alla sua vita e gli sarà il custode del bambino. Crescerà in sapienza e grazia. È un un uomo di Dio. Giuseppe è un uomo di fede, è un uomo di poche parole, non abbiamo niente qui di scritto di Giuseppe, abbiamo solo l'ascolto, è un uomo che ascolta, è un uomo che non giudica, è un uomo che non si schiera, è un uomo che non condanna, è un uomo che usa misericordia, è un uomo che accoglie, è un uomo che dà un indirizzo alla vita, è un uomo alla nostra vita, è un uomo che ci insegna a non giudicare, guardando Giuseppe impariamo a non giudicare, ad ascoltare, a parlare poco e ascoltare molto ed essere attenti con i gesti il gesto dell'accudimento, il gesto di prendersi cura di Gesù, di questo bambino che deve venire, la decisione di portare a termine questo disegno di Dio, di essere anche lui un artefice, un par di partecipare, di essere un collaboratore di Dio. Giuseppe ci insegna molto, ci insegna ad avere fede, ci insegna ad affidarci a Dio, anche lì dove non riusciamo a comprendere quello che sta accadendo, e anche in quelle circostanze difficili della vita, noi dobbiamo imparare da Giuseppe ad affidarci alla sua volontà. Ecco così allora potremo accogliere Dio quando Dio vede qualche germe di bontà, qualche disponibilità anche minima al perdono, allora Egli si rivela e si rende presente nella tua vita. Dobbiamo offrire questi germi di bontà, dobbiamo dare una parola di conforto ai nostri fratelli, offrire il perdono, mettere una mano sulla spalla di chi sta soffrendo, farci vicino, farci prossimo agli altri, essere ecco, attenti alle sofferenze del prossimo, usare quella misericordia che ha usato Giuseppe con quella fede profonda, con quel silenzio di Giuseppe che dice tutta la sua bontà e il suo amore per Dio. Buona domenica.